sono candida e benvenuti sul mio canale. Il video di oggi sarà di nuovo un video breve dove realizzerò una, una specie di diciamo portapunti piccolino da borsetta. E, è un video veloce e breve perché in realtà eh, vi devo confessare che questa settimana non ho avuto proprio eh, tanto modo di fare qualcosa di più, di più complicato, di pensare a qualcosa di più complicato perché visto che stiamo vivendo una situazione un po' delicata con la situazione del coronavirus soprattutto noi che siamo a nord italia diciamo che eh, ho dedicato appunto anche il mio tempo a, a vedere altre cose quindi insomma non, non, non ho preparato niente di così elaborato avevo visto questo lavoro eh, tempo fa sul web e adesso provo a riproporvelo anche se boh, più o meno penso che verrà più quello che avevo in mente quello che ricordo, però era una cosa che mi era piaciuta, una cosa veloce, una cosa semplice e quindi oggi ehm, ho deciso di, di, proporvi, di, di proporvi questo video e lo farò eh, boh, insieme a voi così come, come più o meno ricordo, ricordo la cosa, tanto qualcosa di, di, di carino sicuramente, sicuramente verrà fuori. E, allora, come vi dicevo, quello che voglio realizzare oggi è una di portapunti, un, un diarietto piccolino da borsetta che eh, realizzerò con la mia solita busta del pane quella che avrete visto nei quelle che avete visto negli ultimi miei video con cui ho fatto un po di cosine perché mi piace molto l'idea quindi la solita busta che ha dimensioni 24 x 14 ma come vi ho anche detto negli altri video voi potete utilizzare una cosa del genere anche con dimensioni diverse tanto vedrei, vedete come lo realizzo e quindi lo potete benissimo adattare al vostro supporto allora eh, cosa bisogna fare? è veramente una cosa molto semplice andiamo a creare un, una specie di, ehm, di, di busta come facciamo? allora andiamo a segnare direi un centimetri e mezzo dal bordo anche queste sono misure che io vi do indicative ma poi alla fine le potete le potete fare come meglio credete e vado semplicemente a piegare tutta la mia busta diciamo tenendomi leggermente facciamo così appena appena un paio di millimetri sotto il centimetro e mezzo che ho segnato così in questo modo semplicemente come vi avevo detto in qualche altro lavoro che ho realizzato con le buste è fondamentale schiacciare molto bene le pieghe perché altrimenti dal momento che la busta poi dentro è un po' voluminosa rischiate che, che non sia poi perfettamente allineato il tutto quindi una volta schiacciato bene abbiamo questa situazione qui quindi, cosa andiamo a fare? Con i 3 cm e mezzo che abbiamo tenuto, così vado a piegare la parte superiore in questo modo, così. Ecco, schiaccio bene, bene bene e vado a creare la mia chiusura. Ok? Quindi vedete che è proprio una cosa semplicissima. Allora, io, eh, mh, voi potete dire, in realtà questo si può anche realizzare con un semplice foglio rettangolare, che va benissimo, non c'è nessun... Io l'ho fatto con la busta perché la busta, eh, avendo appunto un doppio spessore, la parte interna, qui del, che vedete qua doppia per, per, per l'interno, dà, dà una bella consistenza. Al tutto che non è la consistenza che potrebbe avere un foglio di carta scrap da 170 grammi o o anche poco più spesso quindi questa rimane proprio poi una, una struttura che è anche proprio piacevole da da maneggiare ecco perché ho utilizzato la busta fatto ciò praticamente cosa faccio vado a semplicemente decorare la mia la mia struttura esterna e dopo all'interno andrò ad inserire il mio eh, il mio blocco degli appunti allora per eh, per decorare ehm, per decorare l'interno io utilizzo pezzi di miei boh, pezzi di carta scrap che ho avanzato da altri lavori quindi adesso li taglierò della misura giusta ma non voglio non, non utilizzerò del, della carta specifica di uno specifico album ma visto che come dice sempre bisogna non sprecare niente e magari prenderò dei pezzi di carta che già avevo avanzati e creerò insieme a voi così una, una, una decorazione per il tutto allora, eh, prima di fare ciò vi faccio vedere allora qua c'è l'apertura della busta, giusto? quindi questa va chiusa quindi come funziona? prendiamo della carta per rivestire questa parte allora in questo caso utilizzerò la pagina di un, di un libro vecchio che è molto sottile perché eh, devo fare un lavoro di questo tipo adesso vi faccio vedere quindi se, se, se, se utilizzate della carta un pochino più spessa si fa lo stesso ma rimane un pochino più più, più rigido invece con una carta molto sottile che potrebbe essere questa oppure avevo pensato di utilizzare eh, i miei fogli di libro decorati che, eh, che ci sono sul, sul, sul, mio, sul mio negozio online eh, di Etsy però in questo momento non ho, eh, della, non ho delle stampe fatte su carta normale da 80 grammi che è quella più sottile tutte le stampe fatte su carta da 120 grammi quindi quella è un po' più spessa per cui ho deciso di utilizzare semplicemente eh, questa pagina del libro quindi cosa vado a fare vado a mettere la colla in questo punto qui così con la per carta la solita vado ad appoggiare il mio foglio perché voglio che sul davanti punto si veda così ok in questo modo qui e adesso vado vedete così a piegare possiamo fare in questo modo per esempio così ci aiutiamo con un righello così la riga viene perfettamente dritta facciamo così ok vado a piegare la mia carta in questo modo qui così vado a mettere la colla Vado ad incollare dall'altro lato, in questo modo. Qui si è strappato un po' il, il foglio, ma non importa, tanto poi dopo magari gli metto un bordino per, per decorarlo. Quindi a questo punto cosa faccio? Vado a filo con, con il punto in cui si deve piegare, la mia copertina, quindi qui in questo modo, qua e vado a tagliare a rompere il mio foglio. Così, perché anche se rimane un po' strappato, mi piace lo stesso. Vedete, questa è la parte così superiore della chiusura praticamente del mio diarietto. Ora, semplicemente con delle forbici vado a tagliare i miei bordi così avreste potuto farlo anche con un washi tape se ne avete uno bello largo io non ce l'avevo in questo momento quindi quindi l'ho fatto così ok quindi diciamo che la nostra chiusura è pronta ora potrei utilizzare questo allora qua vado, vado a chiudere anzi potrei quasi recuperare la tasca Sì, potrei qua posso anche lasciare una taschina dove vado a mettere qualche tag perché c'è una tasca naturale quindi non devo più usare questa colla ma vado a allora facciamo così vado a prendere la mia colla questa ne metto giusto un po' qui sui bordi solo, così, in questo modo e vado a chiudere affinché mi si crei questa tasca naturale, così, all'interno della busta, adesso aspettiamo che asciughi e possiamo utilizzare la tasca. Ora, nello stesso modo cosa faccio? Vado ad attaccare... Ecco, questa è perfetta. Vediamo di quanto devo tagliarla. Facciamo poco meno di 8. Quindi tagliamo la nostra, teniamo due decimi meno di 8, così rimane un pochino di bordo. Perfetto. Ok. Così andiamo a rivestire la prima parte. Allora, chiaramente non può mancare il mio distress da passare intorno al mio foglio e poi devo anche passarlo un pochino intorno a tutto, a tutto il supporto. Quindi lo faccio subito. una volta passato il mio distress vintage photo dappertutto vado ad attaccare la carta cominciando da questo punto qui quindi con la mia colla vado. questa colla per la carta va benissimo ok andiamo ad attaccare così bene, qua vi ricordo che abbiamo creato la tasca e ok ora dunque prima di volevo creare una taschina da mettere da questa parte però prima di, di farlo voglio andare a creare eh, i buchi per far passare l'elastico dove fermare il mio il mio diario quindi facciamo subito questa operazione perché se mi dimentico, poi la faccio dopo e magari non, non va bene per perché vado a mettere la tasca troppo vicino. Allora vado a fare, vediamo un po', due fori ah, li faccio ad occhio, vicino al bordo. Diciamo che potrebbero essere, vediamo un po' quanto sarà. Vedete, ve lo dico, eh, ma io li ho fatti proprio ad occhio, è a un centimetro, dai. 1 cm dal bordo vado a fare i due fori perfettamente al centro del mio della mia, della mia piega poi andiamo a chiuderli li vado a chiudere con i due anelli così rimangono più protetti e non si rovinano quindi facciamo così eh, no facciamo il contrario perché la parte bella chiaramente la mettiamo dietro visto che, che comunque nella parte interna poi viene il diario e adesso vediamo se mi ricordo come si chiudono sì, un attimo eh, perché adesso è da un po' che non la uso questa e non mi ricordo più non vorrei fare una stupidaggine vediamo un po' no dovrebbe essere giusto così speriamo si sì. ok no perché ogni tanto metto la macchinetta al contrario e poi e poi devo smontare tutto rifar tutto vabbè. non è questo il caso per fortuna quindi ok vedete che ho appunto rinforzato i due i due fori e adesso vado a mettere dentro un elastico che è questo che è quasi quasi sporco con un po visto che è bianco insomma bianco non è il massimo facciamo così lo sporco con un po di distress che secondo me è più che sufficiente Allora. ce la faccio se lo riesco a tenere guardate eh lo boh, sporco un po' così non ha più quell'effetto proprio bianco adesso se avete non, non, non ho il tempo di farlo asciugare ma se io facessi questa operazione basta spruzzare sopra un po' di acqua che quindi prende più colore e poi dopo una volta asciutto è perfetto adesso io non voglio bagnarlo perché altrimenti altrimenti devo, devo farlo asciugare e quindi ci va un po' più di tempo però vedete che comunque va già bene così ha l'effetto un pochino non è più bianco bianco e quindi va bene allora fatto ciò vado semplicemente a infilarlo dei due buchi così in questo modo e andiamo a chiudere O meglio lo faccio dopo perché metto prima il diario al centro così evito di farlo magari di, di legarlo troppo stretto lo facciamo dopo allora come vi dicevo volevo creare una taschina da mettere qui ok quindi vedete dovevo prima fare il buco e chiuderlo perché altrimenti rischiavo di di, di non farlo bene di non fare bene il lavoro allora facciamo così andiamo a prendere oltre il mio foro per cui ho un 9 centimetri e mezzo 9 centimetri e mezzo però gli lascio un centimetro per parte in più perché voglio fare una tasca che non rimane perfettamente attaccata sui bordi se no c'è poco spazio voglio fargli gli alette quindi nove e mezzo più un centimetro per parte sono 11 e mezzo questo modo qua taglio ok ora Vado beh, intanto posso segnare a un centimetro. Vado a segnare a un centimetro dove devo fare la piega, così ce l'ho di riferimento. Perfetto, in questo modo qua. Poi vado un attimino con la mia fustella solita a fustellare la parte. Superiore. così rimane un pochino più carina così vedete che alla fine uso sempre la mia fustella come vi dicevo io ne ho solo, ne ho solo una poi magari potrei procurarmene un'altra per cambiare un po a questo punto decidiamo quanto tenere alta la mia taschina direi che così è sufficiente quindi stiamo parlando di 6 centimetri 6 centimetri ma anche sotto lascio un centimetro per fare il piego quindi facciamo tagliamo a 7 centimetri quindi così ok andiamo a fare il piego a un centimetro così, vedete com'è comoda questa taglierina che vi permette di fare pieghi, di fare, di tagliare, di fare pieghi e poi vado così, in questo modo a tagliare gli spigoli, uno, due e anche qui in alto vado a tagliare così mi rimane pulito l'esterno e vado a piegare nell'interno la mia parte da un centimetro Così. in questo modo abbiamo creato una tasca ma una tasca che ci permetterà di inserire fino al fondo un qualcosa che rimane un pochino staccata vedete dal, dalla mia base quindi c'è più possibilità di inserire qualcosa di un pochino più spesso vado ad incollare così con la mia colla uno perfetto e vado a metterla qui al di là del del foro che ho fatto per passare l'elastico ok quindi mentre si asciuga la mia tasca voglio fare un'altra cosa allora per chiudere il mio, il mio album qua il mio il mio diarietto voglio utilizzare il bottone questo bottone così quindi cosa vado a fare allora vado a segnare il centro quindi qua siamo a 14 matita matita matita dov'è vabbè posso anche utilizzare direttamente non trovo la metita perdo sempre le cose non c'è speranza allora facciamo così tanto devo segnare perché devo bucare allora a 7 e poi mettiamo allora vediamo un po questo qui lo dobbiamo mettere più o meno sì mettiamolo al centro per cui teniamo il centro più o meno eh, faccio d'occhio quindi qui a 7 qui qua vado a bucare vado a bucare e vado a bucare anche il centro del mio cerchio che ho tagliato a mano infatti se vedete è un cartoncino che ho tagliato a mano è venuto anche un pochino irregolare ma non importa allora intanto lo vado a sporcare così con il mio distress lo sporco bene e poi stavo pensando vediamo un po di mettere uno dei miei soliti fiorellini che ho nel mio canale che avrete ormai visto in tutte le salse ma mi piacciono io li utilizzo dappertutto così vi faccio anche vedere qualche idea per decorare ecco potrebbe essere questo sì allora lo vado ad incollare così potevo bucare dopo ma non importa adesso allora, allora, vado ad incollare qui al centro, in questo modo qua. Ok. Adesso cerco di capire... Ecco, infatti. No, devo fare il contrario. Allora, attacco così. Vediamo un po' dov'è che avevo bucato per far coincidere più o meno il centro del fiore col centro col del buco. Sì, ok, ci siamo. Così. Ok. Ora andiamo a prendere un, uno di questi bottoncini. Allora, fatemi aprire poco, così magari riusciamo riesco a non seminarli con giro dappertutto. Vediamo un po'. Ne prendo uno così. Qui mi sa so che ce n'è uno che. Vabbè, li controllo dopo. Ok e quindi vado a inserire sarebbero i ferma con i due con le due linguette che poi si possono aprire dietro quindi inserisco inserisco all'interno del mio foro e vado ad aprire le due alette dietro in modo da fermarlo in questo modo qui ok così ora prendo dello spago che mi servirà per realizzare la chiusura però lo mettiamo dopo prima andiamo ad inserire a questo punto lo possiamo fare il nostro diarietto allora io eh, è una cosa che ho già fatto cosa ho fatto semplicemente ho eh, come copertina ho preso anzi mentre mentre ve lo racconto passo il distress perché non glielo ho ancora passato allora come copertina ho utilizzato un solito pezzo di carta scrap di recupero da altri lavori mentre per quanto riguarda l'interno ho utilizzato adesso ve lo faccio vedere aperto ho utilizzato i miei fogli di libro decorati con, con i fiori che trovate sul mio, sul mio negozio online di Etsy perché eh, mi piaceva l'idea, eh, vi faccio vedere, che eh, i fogli sono da un lato sono decorati e dall'altra parte invece li ho stampati su carta bianca, carta normale da 80 grammi, quindi che va bene, benissimo per scrivere, così c'è la possibilità di scrivere. E li ho alternati a, vedete, dei fogli a righe che ho stampato fronte e retro per avere la possibilità di, di scrivere. Quindi troverete vedete che sono le mie pagine nello specifico sono quelle che ho realizzato sulla tonalità del blu quindi dove ho fatto dei, delle timbrate e dove ho colorato con eh, col blu ora vi faccio vedere poi il centro come ho deciso di quindi abbiamo dall'altra parte faccio vedere tutte le pagine vedete qua ci sono le rose l'altra parte delle piume quindi ho semplicemente praticamente alternato i miei fogli del libro con della carta righe e ho rivestito poi tutto con un pezzo di rettangolo che ho preso da carta scrap allora io nello specifico in questo caso vedete ho messo non so se si vede bene comunque ho messo ho dato due colpi di, di pinzatrice che eh, magari non sono belli da vedere ma voglio provare adesso lo faccio a coprire con del washi tape sottile che ho perché tanto la parte posteriore non si vede perché rimarrà esterna invece nella parte è così giusto perché poi non sarebbe neanche un problema lasciarlo eh. però veramente ho provato a farlo perché volevo capire se poteva essere se poteva piacermi l'idea poi di coprire eh, le graffette con il washi tape e tra l'altro ho comprato dei washitae più larghi che però non mi sono ancora arrivati ma questo qua mi sembra che possa andare bene quindi vediamo un po se quello che ho pensato se può quindi vado a tagliare il forbice no, no, questa, aver perso per questa invece no già qualcosa 1 2 così ok quindi chiudiamo schiacciamo bene ecco vedete la mia idea era questa con un washi tape non si vedono neanche più le graffette e non mi dispiace l'ho messo un po storto ma va bene così ok quindi cosa facciamo andiamo a passare il filo elastico che avevo sporcato prima con il distress in questo modo così ok, E andiamo a mettere il mio diarino qua in mezzo e vado a chiudere potevo farlo chiudere anche prima però vabbè con l'album in mezzo così sono sicura che che lo chiudo che lo chiudo della della misura giusta diciamo teniamo fermo così ce la posso fare forse a volte le azioni più semplici diventano quelle più complicate Ok, forse così si sì. vediamo un po' e vado a fare il nodo. Ok, adesso quasi quasi. No, faccio ancora una cosa carina che mi piace. Si, sì. invece di tagliare il nodo così ta taglio due tag piccoli piccoli e li incollo così fanno un po' motivo. Allora, facciamo dopo. Quindi vedete, questo è quanto. Per cui, adesso cosa Guarda che carino. Allora, l'esterno posso decidere di lasciarlo così o di, eh, o di decorarlo. Allora, eh, io direi questa parte, visto che ho, oh, eh, vedete che segna un po' eh, la, parte, la parte bassa della mia, della mia busta, la decorerei e lo farei con, allora, considerando che questo qui rimane praticamente il frontale, con un qualcosa che, che rimanga poi, eh, che vada bene con, uh, con il mio libro. Quindi, vediamo un po', un po' di carta, un rimasuglio di carta, di qualche altro lavoro che potrebbe andar bene, anche questo potrebbe essere, potrebbe essere carino, no, è troppo piccolo, ma va bene. Tippato, perché mi piace la idea Allora vediamo un po', no, questo è troppo. Volevo qualcosa che, che, però, nello stesso tempo spezzasse anche un po' come colore. Vediamo un po'. Questa, questa è sufficiente. Magari, sì, questa mi piace. Ok, allora misuriamo. Non andiamo proprio fino al fondo perché vedo che poi rimane qua facciamo così, schiacciamo bene. Quindi facciamo che decorarla fino un po' meno così. Eh, via 9. 9 per 13 e mezzo, 14 scarso, va. Quindi taglierina allora abbiamo detto 9 quindi qui preferisco tenere la parte sotto che mi piace di più con quel disegno per così 14 scarso va bene vediamo un po uh -huh. direi che va bene così quindi distress. Di stress quasi quasi stavo pensando visto che sotto c'è la carta tinta unita e quindi si dovrebbe vedere il motivo vediamo, eh. volevo così per abbellire un po' vediamo usare questa fustella che mi decora gli angoli che va bene quando la carta che utilizziamo sotto sotto la decorazione è tinta unita perché viene fuori ora vi passo un attimino qui il distress sugli angoli ok vedete avendo la tinta unita sotto si vede di più il motivo e ora vado ad incollare allora, colliamo in questo modo qui, utilizzo il supporto sotto così almeno la colla che deborda non va sprecata perché alla fine rimane sul supporto che dobbiamo incollare, quindi va bene. Per cui chiuso così, questo qui voglio che vada sotto qua, così, in questo modo. Perfetto. Lo colliamo bene. Ok. Invece dietro così sospettiamo che si incolli ben bene, perché sennò si stacca allora mentre aspetto che la colla faccia ben presa ok chiudiamo un attimino tutto perché sennò le cose si seccano eh, direi che sul retro no non vorrei mettere nient'altro lascerei così allora qua vado a decorare con qualche fiorellino così tipo terrei le tonalità dell'azzurro visto che l'azzurro è il colore che ho che ho utilizzato che ho utilizzato all'interno per cui vado a incollare queste due qui allora cerchiamo di non fare stupidaggini ancora esatto le stavo giusto mettendo dove non dovevo perché poi non si vedevano devo metterle da questa parte qua quindi mi raccomando quando montate degli album che vanno chiusi eh, è sempre meglio fare un controllo in più piuttosto che in meno perché si rischia di, di ritrovarsi poi quando si chiude con qualcosa che non funziona come stava succedendo a me in questo momento qua quindi mettiamo anche una fogliolina che ho ritagliato vedete mi sono tagliata un po di scorta così almeno ce l'ho perché questi fiorellini qui per decorare sono carini se voi vi fate li tenete già pronti tagliati poi si tratta di un attimo ecco guardate guardate che carini ok quindi vediamo un po' ok adesso è dalla parte giusta perché rischiavo di, di metterli di metterli dalla parte sbagliata allora eh, beh, guardiamo un attimo la chiusura cosa vado a fare vado a legare Chiudiamo il distress perché okay. ok andiamo a legare il nostro spago qui, facciamo passare sotto il nostro cerchio, infatti, poi dopo devo ok, così vado a chiudere, vado a fare un nodo. Questo mi dà lo spessore. Mi fa sollevare un attimino il cerchio e mi crea uno spessore. Ok, quindi vado a tagliare. Qui, la parte in eccesso, questa qui la togliamo, così, ok, dietro abbiamo sempre il nostro fermo, per chiudere il nostro album, ok, così, praticamente gireremo il nostro spago e poi andiamo a fermarlo in questo modo qua. Quindi direi che questo filo è più che sufficiente questo spago. Ok. Ora dietro possiamo riapriamo tutto così. Oh, fin troppo lungo. Bastano due, bastano due giri, adesso poi dopo lo dopo lo sistemo. Allora qua Devo mettere un goccio di colla perché si era tagliata la carta ma adesso gli vado a mettere sopra un pezzettino di allora vado ad incollare così ecco così non si muove più intanto perfetto allora vi avevo detto che qua volevo mettere eh, delle tag quindi eh, vado a prendere la fustella perché eh, non l'ho presa e vi faccio vedere che cosa ho in mente allora con questa fustella che mi fa tre eh, formati diversi di tag, tutti piccolini. Comunque vado a tagliare. Allora, in questo caso sono costretta a fare i due più piccoli perché, perché non posso entrare con un pezzettino di carta solo lì. Però non importa, tanto queste le userò un casino. Ma praticamente le userò da qualche altra parte, poi non c'è problema. Però vado a ritagliarmi quattro tag piccoline. Quindi ok allora queste qua medie sono queste e va bene adesso non so se le utilizzerò qua poi vediamo ma comunque sia non vanno assolutamente sprecate però quelle che mi servono sono queste piccoline queste qui ho tagliate 4 ok adesso le vado a passare col distress intanto in modo che si vedano bene i bordi, così, di tutte e quattro. E per non lasciare la parte centrale col nodino, che a volte non è carina, no? Si vede questo nodo centrale. Invece così rimane una cosina un pochino più, un pochino più, più simpatica. Considerate che voi potete, se non avete la fustella, fare delle tag così piccoline. Le potete anche disegnare e tagliare, eh? non c'è nessun problema, quindi... Cose che sono, cose che comunque voi mi vedete fare, ma che potete comunque fare, non sono cose che perché non avete l'attrezzatura non potete fare. Io cerco sempre di fare nei miei lavori delle cose che, eh, che sono, reali che sono eh, riproducibili in qualche modo, perché altrimenti finisce un po' lo scopo di fare un tutorial. Se uno deve avere tutto il materiale, magari non allora vado a tagliare uno un po' più lungo e uno un po' più corto i miei due pezzettini di, di elastico e adesso con la colla bah, magari metto questa va? giusto per, perché c'è l'elastico in mezzo che magari è un pochino più, più tenace vado a mettere la colla così infilo, filo metto il filo a metà e vado a chiudere con l'altra tag in questo modo qui vediamo se facciamo uno ok e facciamo due dove l'altro qua ok quindi stessa cosa mettiamo la colla ok Mettiamo al centro il nostro elastico e chiudiamo. Sovrapponiamo e schiacciamo bene che, che facciano un po' di presa, un attimino, così poi vi faccio vedere il risultato. Devo solo aspettare che si incollino. Così. Eccoci. Guardate. Così non abbiamo più il nostro nodo interrotto a metà, ma abbiamo questo motivettino qui che mi sembra più, più carino allora da non dimenticare che abbiamo ancora questo eh, la, la mia graffetta di metallo che faccia, che fa da fermo da coprire e ecco, chiaramente la vado a coprire di nuovo con un mio fiorellino questo è della misura giusta si sì. quindi colla i miei fiori sono molto versatili ormai li ho utilizzati dappertutto praticamente li vedrete in tutti i miei lavori quindi mettiamo uno qui e stavo pensando allora no per l'interno lì li no ma il retro vediamo un po per non lasciarlo proprio così magari proprio completamente proprio completamente libero potrei, vediamo un po' se ho uno delle mie delle mie carte, allora la cerco un attimo ok prendo questa che anche questa ha eh, i fiori sull'azzurro quindi la vado a tagliare come vi ho detto le mie carte le taglio sempre con righello così in modo che il taglio non lo faccio con la forbice ma rimane così un po' sporto perché mi piace di più qui vado direttamente a strappare perché tanto voglio fare ok allora vediamo un po' se sì allora facciamo così Perfetto vado a sporcare sia i bordi così che a questo punto farò in maniera proprio leggera, anche appena appena un po' così l'interno per renderla un pochino più marroncina ecco, ma già basta così e adesso vado ad incollare, per cui. Allora, facciamolo direttamente anche qua con l'altra colla qua chiudo perché se no si secca quindi con questa perfetto, così mettiamola bene sui bordi così non si stacca E ok per non lasciarlo non lasciarlo vuoto ma va bene anche solo così perché tanto poi il marroncino della carta del sacchettino del pane è, è bello anche già di per sé quindi ok adesso non ci resta che allora inserire qui nella tasca un potrebbe essere ecco potrebbe essere un Fatto, vedete queste cose che faccio sempre alla sera, giusto una cartellina per, per attaccare una foto per scrivere un qualcosa con i fiorellini azzurri che richiamano il mio, il mio laterale, guardate che carino! E invece qui ecco, possiamo fare: vediamo. Eh. Sì, ecco, questo non, non l'ho preparato, però anche questo è un semplice pezzo di, cart di carta di carta carta scrappa recuperata io cosa faccio vado a facciamolo insieme così vediamo un po come allora intanto così giusto per renderlo ancora più carino vado a fustellare eh, gli angolini così poi passiamo al nostro distress così per tutto molto velocemente e poi potremmo decorarlo un pochino adesso vado a mettere per richiamare per richiamare tutto il mio il mio lavoro che mi piace fare le cose un po' così attinenti farei così allora no anche l'interno mi piace perché bello quando si apre che si vede ok la linea di separazione allora farei così semplicemente vado a recuperare un pezzo di questa carta così che potrebbe essere questa più piccolina sì quindi di stress un pochino sporchiamo per renderlo un pochino più marroncino perfetto colla così qui e mettiamo un fiorellino richiamo gli altri che sono all'interno del nostro progetto quindi mettiamolo qua così ok perfetto e questo è della misura giusta da inserire qui vedete che rimane proprio a filo e mi chiude poi anche qui potremmo allora mettere allora potremmo mettere ho un'etichetta cioè quello poi a vostra discrezione si può mettere un po' qualcosa anche questo potrei decorarlo un pochino perché un po', sembra un po' così un po' vuoto quindi non spreco il mio foglio qua faccio la stessa cosa faccio la stessa cosa che ho fatto all'interno quindi vado a mettere un pezzo di, di carta di libro No, in realtà no, perché questa è una delle mie stampe che ho fatto sulla carta da 120, quindi vado a sporcarla un po' così, bene. Colla, vedete che è tutto molto semplice. Eh? Non, ho usato, non ho usato pizzi, ma immaginate anche del pizzettino: delle le cose poi si possono decorare in 10.000 modi diversi. Però questo è proprio. Una cosa molto semplice, non semplice e veloce anche perché posso anche mettere. Ecco, iniziamo così. Facciamone uno e uno. Vediamo se ci piace. Così richiama un po' anche il marroncino che ho usato. Sì, mi piace. Quindi, ups, incolliamo questo delle perline al centro del fiore come ho fatto altre volte le ho fatte un po imbutite ma questa volta le ho proprio visto che è un lavoro semplice le voglio mettere li metto semplicemente così piatti perché tanto non so a voi ma mi piacciono sono già carini anche così non hanno bisogno di poi magari in un prossimo lavoro li utilizzerò fatti fatti in un altro modo quindi vi faccio vedere vedete questo è il suo, il relativo bigliettino che si incastra qui questo è il nostro diarietto che ho fatto con la carta questo è il centro con le due tag e questa è la mia tasca che ho fatto con lo stesso, vedete, con lo stesso colore dove ho inserito questa cartellina che mettiamo qui così frontale retro direi che devo solo anzi no faccio ancora una cosa ecco vado a tagliare a fustellare qui gli angoli si sì, adesso ci ho pensato adesso così uno e due così è uguale alla cartellina All'interno, così lo richiama, e comunque rimane anche un pochino più lavorato. Non so. Vediamo un po'. Ecco, sì, è più carino ora direi che facciamo uno, due, potrebbero già bastare così, vabbè, ne faccio ancora uno, ma poi basta. Quindi devo tagliare ancora un po' di filo perché. Ne ho lasciato troppo, perché questo è più che sufficiente. Chiaramente con questa chiusura uno potrebbe ancora aggiungere delle pagine e c'è sempre lo spazio per, per il margine per, per allargarlo. E quindi questo è il lavoro finito e chiuso. Anche il video di oggi è terminato, spero che questo lavoretto vi sia piaciuto, come vi avevo anticipato è stata una cosa semplice, fatta con materiale praticamente di recupero, perché la busta potreste utilizzare una qualsiasi busta che avete in casa. E se avete dubbi o domande iscrivetemi e sarò felice di rispondervi. E se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere e niente direi che boh, anche, anche per oggi ho terminato, e mando un bacio a tutti, speriamo che questa situazione nel frattempo migliori per tutti e detto questo voglio come al solito augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro, ciao!